Ciao, sono Marco, sono a spasso qui in questo posto meraviglioso insieme al fedele amico a quattro zampe che mi segue, anzi ci segue sempre, fedelissimo. E voglio trovarti il lato positivo di andare a lavorare in cantiere durante il periodo di agosto. Ora, io l'ho fatto volontariamente perché volevo vivere un'esperienza, però ci sono persone che hanno l'esigenza di farlo. Bene, io l'ho considerata in questo modo, l'ho voluta mettere in questo modo, tra l'altro siccome ho lavorato diciamo, spalla a spalla con persone di nazionalità albanese, persone straordinarie devo dire, veramente straordinarie, con una forza di volontà e, e veramente forza fisica anche incredibili, per me è stato come andare in vacanza, perché? Praticamente ho frequentato persone di nazionalità diversa, di cultura diversa, che mi hanno insegnato molto. Eh, poi non so se hai presente chi? Sì, di qua. No. Poi non so se hai presente quando sei in vacanza il periodo eh, estivo quando sei rilassato. Capita frequentemente che meno fai e meno hai voglia di fare, senti come una stanchezza addosso che è come se ti fosse crollata addosso tutto il mondo e quella rilassatezza che veramente ti colpisce, ti invade, perché stai rilassandoti e non ti va di far più niente, quindi senti come una sorta, una specie di stanchezza. Raramente ho visto persone che durante il periodo estivo si dedicano a, a jogging o a cose molto energiche tutti i giorni. Eh, quindi grosso modo senti quella sorta di stanchezza ed era quella che provavo anch'io perché il lavoro in cantiere effettivamente è estremamente duro e poi ho fatto qualcosa che comunque normalmente non faccio, qualcosa di diverso e questo è quello che fai anche quando vai in ferie. Ecco, l'ho voluta mettere sotto questo aspetto perché se vogliamo possiamo trovare il lato positivo di ogni cosa, eh, di ogni cosa. Eh, perché possiamo veramente trarre dei significati e quando trai un significato voglio augurarmi che anche tu lo faccia per trovare il lato positivo perché se ti metti a scavare per cercare il lato negativo bene, ne puoi trovare tanti di lati negativi tutto dipende da dove vai a volgere il tuo sguardo se lo sguardo è verso il positivo troverai il lato positivo d'altro canto, chi cerca trova quel che cerchi, troverai io mi auguro che ti possa essere utile questa mia perla di saggezza off-road, questa piccola pillola di formazione off-road che ho ripreso a fare dopo tanto tempo perché ovviamente come ti dicevo mi sono dedicato ad altro e, e così posso anche trasferirti nuove esperienze, nuove perle di formazione off-road e, e non mi resta che salutarti con un abbraccio io e il fedele amico a quattro zampe che sta qui sotto. Un saluto, ciao.